Ciao a tutti! Oggi prepareremo le polpette di carne al sugo. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono carne tritata, pangrattato aromatizzato, latte, prezzemolo, aglio, basilico, uova, parmigiano, pepato, sale e pepe. Per la salsa, salsa di pomodoro, aglio, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta preparando l'impasto delle polpette. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato, l'aglio e il prezzemolo e il basilico. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la carne, il pan grattato, il sale, il pepe, il latte e le uova. e amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4 l'impasto è pronto formiamo le nostre polpette e posizioniamole nel cestello e nel varoma Dopo aver posizionato le polpette nel varoma e nel cestello, senza lavare il boccale, mettiamo nel boccale l'aglio, l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Versiamo la salsa, il sale, il pepe, posizioniamo il cestello, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma. E facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Trasferiamo tutto in un piatto da portata e versiamo il sugo. Polpette di carne al sugo. Grazie e alla prossima ricetta.